Sicurezza delle reti. Allora qua, come ho già detto prima, probabilmente non sono io la persona più adatta per farvi una lezione, nel senso che quando si, si, cioè, quando si spostiamo su computer in rete, e cioè praticamente sempre adesso, in questa, in questa fase storica, tutte le cose che abbiamo detto finora si moltiplicano, cioè i problemi di sicurezza si moltiplicano, nel senso che le criticità di ogni singola macchina vanno a incrociarsi con le criticità di tutte le altre macchine con cui loro sono in, in, in collegamento Ok? e quindi la, la sicurezza dei, delle reti di computer quindi dei de computer connessi tra loro è veramente un problema serio, tecnico che richiede la competenza di un informatico di un ingegnere o di un esperto appunto di, di, di sicurezza informatica io vi posso dare giusto qualche spunto di riflessione questa, questa foto è abbastanza emblematica, è una battuta anche questa tipicamente, humor tipicamente nerd, nerd da, da, da informatici, però in caso di cyber attack, di attacco cibernetico, spaccare il vetro e tirare i cavi, cioè, che sembra una sciocchezza, ma in realtà è vero, nel senso che l'estrema razio è questa, cioè io ho dei computer connessi, succede qualcosa che non, insomma, non mi suona giusta stacco il cavo, cioè scollego il mio computer dalla rete quindi almeno evito che il problema entri, dal mio, entri dalla rete verso il mio computer. Ok? Il problema è che eh, ormai c'è buona parte delle nostre macchine e quando dico macchine intendo anche i cellulari, attenzione i cellulari di oggi sono a tutti gli effetti dei, dei, dei calcolatori, dei, dei, dei computer e quindi sono per loro natura connesse ad una rete, se no, non, praticamente non farebbero nulla del, loro, del buona parte del loro mestiere. No? E quindi problema non da poco, eh, pensate a esatto. Poi qua nell'immagine ci sono i cavi, ma ci sono casi in cui il cavo non c'è. E quindi, in realtà, siamo connessi a delle reti senza cavi, questo ho fatto uno screenshot del wifi. Anche lì eh, ci sarebbe da fare tutto un discorso sulla sicurezza proprio delle reti a cui ci connettiamo. Lo so che è la tentazione, oh, quando andiamo in uno Starbucks, quando stavamo negli Stati Uniti, no? andavi nei, nei, nei, nei centri commerciali per usare la loro rete gratuita. No, eh, certo, è <ride> gratuita, come tutte le cose gratuite, ovviamente avranno qualche... No? qualche fregatura, qualche re, rovescio della medaglia, cioè che sono un po' meno sicure. Poi è vero che adesso tutti i siti web hanno il protocollo HTTPS, quindi hanno di loro aumentato la sicurezza, no? però intanto io mi sono connesso ad una rete che può avere, cioè, diciamo in quella parte tra il mio computer e l'hotspot, può già avere una falla. E questo è uno screenshot appunto del, del, no, della classica tendina che si apre quando cerchiamo una rete WiFi, e eh, vedete ce ne sono tre che sono lucchettate. Vuol dire che per, per usare queste reti io mi devo autenticare, devo dire chi sono e, e mettere una password. Ma c'è la classica Costa Hotspot, Costa è una, una no, specie di, di, di, di, di catena di, di caffetterie americane o inglesi, mi ricordo. Eh, eh, che è libera sì. Eh, poi a volte ti danno una password che scrivono sul muro sul, sul, o sullo scontrino allora già lì è un po' diverso quelle che sono libere, completamente libere ovviamente espongono un po' più ai rischi vi racconto una storia che non è una leggenda ma è vera eh, eh, uno dei casi in cui si riescono a sniffare dati sniffare, lo sniffing il riuscire a o, no, prendere dati in modo eh, eh, come dire Sotterraneo, eh, eh, eh, avviene negli hotel, nel senso che allora voi ipotizzate che questo invece di chiamarsi hotspot, costa si chiami, si chiami eh, rete Hotel Belvedere? No? Hotel Belvedere o Hotel Miramonti sono i classici nomi <ride> che troviamo più o meno in tutte le località. Hotel Belvedere ci dice che la sua, la sua rete è gratuita, quindi non si preoccupi, vada in, vada in stanza e si connetta alla rete dell'Hotel Belvedere. Noi andiamo di sopra e troviamo una rete che si chiama Hotel Belvedere che però ha una connessione un po' bassa e poi sotto c'è Hotel Belvedere 2 che invece prende benissimo. E caspita voi cosa fate? Vi connettete a Hotel Belvedere 2 perché dite e sarà sicuramente una seconda rete dell'Hotel Belvedere eh, però è più forte perché ce, ce qua, Avrò qua vicino il modem. Eh. E... <ride> Poi andate giù a chiedere alla reception e loro vi dicono, no, guardi, noi non abbiamo una rete 2, noi abbiamo una rete unica, se lei la prende poco ci spiace, ma purtroppo in questo hotel la connessione è un po' bassa. E quindi cosa vi viene il dubbio? Vi viene il dubbio che qualcuno abbia creato una rete finta, nel senso una rete, mh, abbia messo in piedi in una stanza dell'hotel una rete, chiamandola semplicemente col nome con un nome molto simile, ingannevole, e l'abbia lasciata aperta. No, queste cose succedono, eh, purtroppo, nel senso che... Vi invito a stare un po' attenti su questo perché può, essere, può, essere, può succedere che in una stanza dell'hotel vicino alla vostra ci sia qualcuno che fa il furbetto, magari non, non con intento malevolo, però semplicemente per, così, per vedere cosa, cosa fanno gli altri, c'è un po' questa magari perversione e, e, e curiosità. Però vuol dire che voi non vi siete connessi alla rete che vi hanno dato, alla rete dell'hotel, ma vi siete connessi alla rete di questo tizio che sta magari utilizzando un suo, un suo modemino di quelli portatili e ha chiamato, ha chiamato, ha dato il nome a quella rete in modo volutamente, come dire, ingannevole per attirare gente che si connette a quella rete. Adesso spero che non sia partita la paranoia, però è semplicemente per darvi uno spunto di, di, di, maggior, di riflessione di maggiore accortezza. Allora, adesso io avrei previsto la visione di un piccolo video eh, che si trova su YouTube, che è fatto molto bene e dura eh, 5 minuti, ci aiuta anche un po' a spezzare la mattinata e eh, io lo potrei lanciare da, da qua, adesso, allora, che, che appunto si intitola la Cyber Security ed è fatto dal, dal sito registro.it, è molto, molto bello, molto equilibrato.